Ale devi fare anche le indagini insieme a Terri, sì Maria Emiliano, bravo! Allora, non vi spoilerò niente del, del, venerdì di, del, di venerdì, del video di venerdì, perché se riuscite a convincere stasera Ale a venire a indagine con me, domani sera organizzo e lo porto via fuori con me. <ride> Sei nervoso oppure ansioso e parla mie dai. Da quando tu non mi aiuti più, mi sento giù e parla presto dai. Stasera andremo insieme al manicomio. Vedrai, ti divertirai. Sei contento Ale? Non posso dire il parolaccio no? <ride> Ce l'hai la macchina per far il pip dopo? Il pubblico ha deciso, il pubblico è sovrano quindi noi dobbiamo fare quello che dice il pubblico Dai di qualcosa, perché non parli? Il giorno che il pubblico deciderà <ride> che dovrai chiudere il canale <ride> e questa è un'iniziativa che lancerò io mm -hmm. sul mio nuovo canale <ride> E vediamo poi se il pubblico ha deciso pure no. Se... ho Detto io con delinquente. Dai, no, una cosa bella. Non ti ricorda un po' quando, andavamo, quando eravamo ragazzi? Quel... <ride> eravamo più giovani. Più incoscienti, più paurosi però ti ricordi che? Tu eri più giovane. <ride> Certo, tu. tu eri più vecchio amicchio, Dorian angraise, non so Dai Ale, bisogna prenderla così, con filosofia, sì. con ridere mm. Perché se ci vai già ansioso così, basta, è finita Inizia a gridare, K2, K2 Allora, mm. lo faccio solo tu, per tutti quei, quei, quei followers Come si chiama? Adesso è seria, è seria la cosa, inquadrami bene perché sì, sì, ti sto dicendo sto una cosa seria come il mio solito sì. Lo sto facendo solo per tutti quei fan preoccupati che ogni volta dicono Ma non andare da sola, ma portati qualcuno, è pericoloso mm. Ho capito che non posso lasciarti andare da sola e quindi... E quindi cosa mi vuoi dire? Che verrai sempre con me? <ride> Dai, che cosa ti aspetti Ale da questa, da questa indagine stasera? Zanzare? No, dai, seriamente. Quindi? Quindi cosa? Cosa, eh, cosa? Eh, cosa, cosa as... devo aspettarmi? no? Andiamo in <ride> un <in> cazzo di manicomio abbandonato. <ride> al buio. Al freddo no, ma all'umidità sicuramente. Con questi cazzo di strumentini tu che dici... C'è qualcuno! Ti ho sentito, vieni fuori! Ale, eh, eh. Il eh. mondo d'oggi eh. no, ha bisogno mm. di prove Ok Se io non faccio così mm. Come si può dimostrare qualcosa secondo te? Un sbaglio? Ma perché tu? <ride> ma perché tu non sei una, una, una moglie normale che gli piace starsene a casa a fare l'uncinetto? Uncinetto <ride> Uncinetto Eh Vale, dai prepararmi i manicaretti i manicaretti andavamo no, no, eh. a prendere un gelato al lago no no no no, no. Non lo sanno che tu canti no. No. no no non sapete dai canta allora fate una cosa visto che il pubblico è sovrano no no ale no se nei commenti no, no. No, c'è una cosa un po' infosa, almeno 100 commenti che dicono Terry, la parola deve essere Terry Canta, oh. io vi prometto, italiani... Vale. italiani, io vi prometto che se scrivete 100 commenti con scritto ter... voto Terry Canta la prossima volta che fa la doccia e canta registro No, la obbligo a fare un video Perché il pubblico è sovrano Il popolo degli italiani ha deciso Dai Ale Però non mi ha detto cosa ti aspetti da questa indagine. Passeremo una piacevole serata insieme alla manicomia abbandonata <ride> Poi se mm. comincia a prendermi il panico oh, Vedremo no. no, non ti prenderà il panico stai lì e basta anzi poi fa, stasera faremo mi, mi sta venendo un sacco di idee gli esperimenti la, la serata di esperimenti guarda caso stasera e tiri fuori il generatore la tavola Ouija la bambola tutto, tutto ecco perché c'è la valigia stasera cosa hai portato? Cos'hai portato? No, no, scoprirai eh. là. no ma questa è la cugina di Lucy ragazzi Stasera faremo un esperimento <ride> Stasera mi dovrai dare una mano, visto che ci sei ne devo approfittare No no, facciamo che stasera facciamo due chiacchiere così e ce andiamo, dai Tere No, stasera mi devi aiutare ok? Io ti lascio tutti gli strumenti e tu mi stai al piano di sotto Da solo? Sì Bazzo, <ride> Dai no, no, no. Eh, o accetti fino in fondo Quando una donna decide mm. che l'uomo Deve fare una certa cosa L'uomo fa quella certa cosa lì Non è che dici Perché? Hai accettato Ho accettato, certo Ricatti Non è vero Potevi anche dire ragazzi <ride> Purtroppo ehm, Conosco mio marito Non se la sente Lo capisco, lo giustifico Ma io l'ho detto tante quindi, volte nei eh, commenti eh, Che tu eh, eh, insomma non è proprio quella cosa che ti, ti piace fare, non è la tua passione, quindi è difficile. No, la seconda! <ride> la prima è giocare con i soldatini, la seconda è andare per, per case abbandonate, per quello non sono mai venuto, perché di solito faccio gioco con i soldatini. Minchia, comincia l'ansia Lasciamolo sfogare. Essi è nervoso, no? Lasciamolo sfogare. Lasciamolo fare oh, dire bello. quello che vuole. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Oh, oh. adesso vedete com'è bello. E si sta sfogando. Sta parlando, so, oh. tutte. sta facendo le battute. È bello intraprendente, ragazzo famiglia, Dove siamo? All'ultima curva, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vero? Si. Eccolo! Mm -hmm. Gentile, ormai ci sarà certi. Creo di guidarmi, eh. Allora, ragazzi, adesso. Non si scherza più, vero Ale? Perciò cioè, non parli più. Vera, no, no, Vera. <ride> Mi sto guardando verde. Sei malieno adesso in questo momento. Sto portando Ale. Eh, quello un pochino più attivo perché Ale mi ha detto stasera no se proprio devo venire allora voglio, oh, voglio vedere qualcosa perché altrimenti è inutile che venga, giusto? Certo, hai sempre ragione amore. Stai dando ragione, quindi c'è cosa. Qua... Sì. Oh. Che c'è? incominciamo Ale? Che c'è? c'è Ale? e ride cosa c'è? metti i brividi sta porta oh. eh, lo so. ho... ho già la gola se la bocca secca no dai immagina dentro c ho la tachicardia <ride> di già? Mm. ho quella, quel formicolio strano no dai tranquillo Oh Ale qualunque cosa accada ok Qualunque cosa vedi, qualunque, qualunque cosa senti, tranquillo, cerca di ragionare, non perdere lucidità. Brava. Tu però ti prego, non Non istigare. No, no, io non istigo. Ah. Puoi fare un altro rumore? <ride> ci dobbiamo assicurare che non sia qualche animale, qualcosa, no? La controprova ci vuole sempre, o no? E non è istigare quello. Ma è buio, Terè. Eh lo so che è buio. Oh, oh! C'è il rimbombo. Eh sì, sono edifici vuoti. No, Tere, se devi fare deficiente. Guarda, no. No. Oh, no, allora ascolta un attimo. Aspetta, eh, usciamo un attimo. Siamo fuori, Ale, allontaniamoci sì. dal... Perché c'è il rimbombo. Allora c'è una strana aria fredda che viene da dentro perché è normale. È eh, certo che è normale, ci sono sì. tutte le finestre rotte, spaccate. Mm. Ti stai già autosuggestionando? Eh ma allora per quanto uno dica che deve star tranquillo quando si vede che figa, non si vede niente, si vede che buio lì. Sì, si vede che buio, cioè sembra di entrare nell'altra tumba. si vede che è buio, si vede allora promettimi mm. che prima di, di chiedere qualsiasi... No, no, non inquadrarlo Porta, guardami negli occhi, promettimi sì. che prima di chiedere qualunque cosa Sì. tipo... fai un rumore che c'è? fai un rumore, toccami, robe varie prima me lo dici, Ale sto per fare questo promettilo mm. davanti a tutti <ride> Mi avvisi ah, prima, io sì, ti okay, dico, va bene, non va bene, vediamo okay, come sì. sto, vediamo come... Sì, va bene. Sei pronto? No, Dove? fammi il video figo, che lo che entro come fanno i costanter quelli fighi. <ride> Attenzione alle per perché è abbastanza... Ups. ascolta è acqua ok c'è un buio pesto qua dentro Ho fa veramente paura ti viene da parlare a bassa voce perché boh hai sentito? eh Ale? si sì. cosa hai sentito? un tocco mm -hmm. Non si vede veramente niente che si muove è una, è una lampada giusto porca e perché si muove Tere? Eh, eh sarà vento perché c'è corrente no te le dai figa Ale calmati perché sarà corrente punta bene la torcia se no non riesco a vedere C'è questa specie di animale fuori che fa. Mm. Cosa c'hai Ale? Ma perché si muove? Si muove perché magari c'è più corrente di là, anche se qua non c'è niente. Non c'è vento. Ok, qua non c'è vento, ma magari lì ci sono... Mm. Magari lì c'è aria corrente, che ne sai? Facciamo una cosa. Dimmi. Facciamo finta di andarci, spegniamo la torcia, facciamo finta di andarci e sentiamo se ci sono rumori, se c'è qualcuno. Ok, va bene. Io ho sentito qualcuno che camminava tra il fogliame, però poteva benissimo essere un animale. Che c'è? Ho sentito un piccolo avvicinarsi. Accendi la torcia però. Allora accendi la torcia. mori? Sì. Cosa senti? Tipo passi? Non so, magari... Allora la mia preoccupazione è solo che ci sia qualcuno adesso qua dentro, no? Mm. Non sto pensando tanto a... Okay. spiriti Spiri e fantasmi dove vai? Vuoi avere la sicurezza? Che siamo soli. La sicurezza non ce la puoi avere adesso finché non vai a esplorare. Magari se ti senti più sicuro prendiamo un bastone qualcosa. Non mi posso spiegare che quel lampadario si oscilla da solo se non c'è corrente. Ma e non me la sento di là. dire che c'è un'entità già che sposta le cose, dai. No, ma magari c'è. Eh. c'è una corrente d'aria di.. Cos'hai visto? State lontani. C'è una corrente d'aria di diversa dall'altra parte, no? <coughs> che facciamo? Andiamo verso di là per vedere se c'è qualcosa. Dimmi cosa vuoi fare tu, Tanto comunque è comunicante questo edificio, cioè se io faccio il giro di qua poi Beh, torno sì. di là e dobbiamo sempre andare avanti con la voce alle spalle, ma poi allora ragioniamo, chi c'è qua al buio, possono essere senza tetto, eh, ma è è eh, acqua dai guarda quanta acqua che c'è qua ha piovuto in questi giorni eh? quindi magari sarà qualche scolo o qualcosa dai. no ma te cioè, e se il mio padre si muove ancora che fai? Fare qualche domanda? A chi? Oh, a qualcosa? No, no, La no, no, in... no, no ambientiamoci un attimo. Come ambientiamoci? Non puoi ambientarti in questi posti, Alessandro? No, io sono qui, che è tranquillo, dopo mi rilasso. Fai luce Ale, però non dietro perché altrimenti. Ah, no, forse è qua. veramente metti i di vedi che aria che c'è qua senti che visto vero. che c'è un'aria diversa è vero, è vero. dai hai visto ok visto okay. c'è tanta corrente però bisogna capire come mai beh è una zona di una stanza dove c'è minchia che aria wow guarda che è suggestivo al massimo vedere Sembra sì. un neon che si è impiccato. Un neon <ride> che si impicchi. Dai. Sembra qualcosa di impiccato per come tombra, no? Ma perché ti guardi dietro, figa, mi fai. Ma devo guardarmi dietro, ma scusa. Che affreschi di musica. Ah, però ascoltami, Ehi. è veramente tantissimo freddo a questa stanza. 0 a 100 ragazzi usciti da questa soglia. Veramente. Non c'è nulla. Si entra wow, qua senti <coughs> l'aria fresca. beh Betta. Betta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. una cosa Riesci a prendere il Aspetta. Lo zaino, però dammi la torcia, okay. c'è qualcuno qui? c'è qualcuno qui in questa stanza con noi se si sì, può fare illuminare le lucine di questo strumento nero che è in mano alessandro sappiamo che questo è il padiglione dove venivano ricoverati dei bambini Così? C'è qualche bimbo che vuole giocare con noi? Se sì, accendimi le lucine del K2 spostarci di stanza Ale ti va? Sì, okay, guarda sempre il K2 se non ti va a segnali eh andiamo più in là? Sì. Allora adesso mi riparti da, da lì a Vai sì. tranquillo, sì. ci sono qui tasche. È sempre un'occhiata nelle stanze, Ale ah, se magari c'è qualcuno. Eh. Occhio dove metti i piedi? Ma si può andare anche sopra? Cioè, sì. Entra in questa stanza, eh. Che c'è? Sì, fino al rosso okay.